Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo oh. video. Vi ricordate il video delle farfalle? Eccola qui. E quella che ho scelto io. Eccola qui. Sono in mezzo a voi, amici di Valesada. Vi chiediamo di mettere un like sui nostri video. Sì. E per chi non si è ancora iscritto, di iscriversi al canale Valesada. Sì. Sada Con le proprie creazioni, sì. tanta voglia di divertirsi insieme. Quindi, sì. ora dobbiamo sì. ricalcare la nostra farfalla, dopodiché la dobbiamo ritagliare. Sì. Adesso una volta aver piegato la nostra farfalla dobbiamo attaccare un bastoncino Farfallina, guarda, eccola qui, muove le sue ali, ma che belle, le ritagliamo tutte allora? Sì, una, una che bella la tua farfallina Guarda, guarda la farfallina, ci siamo Ciao, ciao, ciao, ciao. Io vado, io vado. Hai visto come svolazza? Ne avevamo fatte Davide ne aveva fatte 13 e Sara 12. Davide sei pronto? <ride> no 12 Davide! Sì? Davide sei pronto per sfogarizzare le tue farfalle? Quale facciamo per primo? Questa o questa? Mm. Questa o questa? No, si tocca... oh, è con questa. Questa questa? Ok. Mamma, mi apri questo che sei chiuso. Certo, allora siamo pronti? Io no. Per ritagliare? scelto queste. ok la mamma te la ritaglia eh, e tu sì, intanto giochi sì. con le farfalle Svolazza la farfallina bolazza, dai sboratta sbrazza s braccia ok allora andiamo avanti a tagliare farfalle andiamo avanti a tagliare tante farfalline wow che bel vaso di di farfalle che dopo viene Eccola qui che svolazza Attacchiamo la farfallina Ok Davide, tieni ferma la cannuccia adesso Sto dipingendo Lo stai dipingendo? Ti sto dipingendo Guarda. Bellissima Sara Bella bella Dani tieni Ma ferma posso andare a scegliere un'altra? Certo devi andare a sceglierla Dai che dobbiamo farle tutte che vado. Guarda attacchiamolo tutto Allora Così Oddio. rimane fissa Eccola qui Un'altra farfallina non mezzo, un altro. Certo Un'altra farfallina è prese. stata attaccata! Altre due prese C'è questa E questa Benissimo Questa sembra Cioè, cioè sembra una peli bella Farfalla farfalla quindi adesso noi continuiamo con il nostro lavoro e ci vediamo tra pochi minuti per farvele vedere tutte insieme allora dami intanto che le tagliamo Questa oh. la parovana dell'ignana fila indiana inseguendo sta la braccia in dolore sulla faccia però poi ti addormenti perché da quanto naviga il in... Galeone con, con Gale, indiani nei dei Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, La Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Gale, Allora canta lui, canta lui e noi ci mettiamo al lavoro, Mamma, qui, allora siamo quasi giunti a termine questa? quelle di Davide sono finite sto aiutando Sara a ritagliare le sue, perché ricordiamo erano tantissime, voi nel primo video le avete già viste, ora dobbiamo ritagliarle una volta oh, che si sono asciugate questo? E attaccare la canuccia, si camicia. è un po' asciugato, guarda si, sì, si sì, si sì. ha fatto la forma allora, questo Dov'è lo scotch? Eccolo qui, no, la mia pantella. Perché è dietro? Perché so ah, Mi pieno. piace davanti. Va bene, mettilo davanti. Anche io ci provo davanti. Mamma, ma dai, mi troffano quanto è bello. Ah sì? Ma adesso facciamo svolazzare le nostre farfalle? No. Dai. Mi, le mie Mamma, con... Andrea! Ci manca il verde o l'azzurro in tema? L'azzurro. Prego. Oh. Oh mamma, anche la mamma è caduto Basta, mamma. Mamma va. Dai. Sì. Oh, Dai manca l'ultima farfalla. L'ultima farfalla di Sara. E Penso che la facciamo ancora. Eccoci qua. Mamma, facciamo prima. Eccoci qua. E al canale Dale e mettete un e like. like. Se volete vedere tutti i nostri video, che facciamo? Se vi piacciono tutti i nostri video, iscrivetevi al canale. Al canale. Vale Sara. Ci aspetta. Mamma. Mamma, ho fatto prima salutare amici, agli amici. Sì, dai, dai, l'ultima, l'ultima, l'ultima farfallina. L'ultima. L'ultima. Mi darò anche il mio microfono. C Erano tantissime. Mi serve. Che bella! Sono meravigliosamente belle! Eccola qui! Ok, siamo arrivati! Quasi a termine! Guardate la prima! Ecco le nostre creazioni! Guardate sì, ecco. una farfalla. Dai, sì. wow. la prima! Noi facciamo volare! Tutte! Questa Asse verde guardate guardate guardate quante sono guardate e questo è l'ultimo dei pensieri sì. no sì. delle farfallone gigantone un po un sablazza un po la sablazza ciao al prossimo video Buona amici ciao ciao ciao Ciao, ciao! ciao.